Bentornati su Officina del Pilota, questo video è stato atteso da molti di voi, il lavaggio degli esterni della Porsche 996 Cabrio Mi raccomando però, devi seguire tutti gli step, dalla A alla Z, è importantissimo per avere un risultato eccellente Nel video precedente abbiamo fatto il lavaggio degli interni, ti lascio una scheda qui in alto a sinistra Ma in questo, insieme al foam gun, la schiuma, i pennelli, ci sarà da godere ragazzi, buona visione Il lavaggio di solito si comincia dai cerchi ma io li ho smontati eccoli lì allora che facciamo utilizzo il porpo cleaner per fare i ruota. Prima di cominciare diamo una bella pulita qui sotto con questo prodotto fantastico. Ho diluito il prodotto 1 a 3. Segui sempre le specifiche che sono scritte qui e cominciamo da 1 a 1 fino a 1 a 3 in base alla tipologia di sporco. Qui sotto ovviamente è molto sporco. Mentre diluiamo 1 a 20 se dobbiamo fare il prelavaggio e anche rimuovere i moscerini. Utilizzo il pennello della Mafra, magnifico, quello con le setole marroni, sono un pochino più dure, così riesco a staccare lo sporco meglio. Pennello fantastico. Arriva ovunque, è molto resistente. Risciacquo. stratosferici indistruttibili questi secondo me ti durano una vita mi raccomando risciacquiamo sempre molto abbondantemente visto che ho smontato i cerchi cari amici utilizzo questo sgrassante multiuso che è adatto per le parti meccaniche e i dischi freno guarda qui sui braccetti tutto questo residuo tra sporcizia catrame grasso oli liquido dei freni c'è un po di tutto Guarda che meraviglia, il distanziale era tutto arrugginito, pieno di sporcizia, è tornato nuovo. Questo prodotto elimina le parti ruvide al tatto presenti sulla carrozzeria, dovute alla contaminazione ferrosa, per esempio paraurti, cofano, gli sportelli. Nel caso specifico di questa Porsche non c'è bisogno perché è appena stata verniciata. Quindi mi occupo solo del cerchio, dei cerchi. pre-wash. Ricordiamo che la cosa più importante nel lavaggio è il pre-lavaggio. E infatti ecco qua il foam gun pre-wash. Perché foam gun? Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Utilizziamo questa, che è anche più economica se vogliamo, no? Non consuma elettricità e via. Se la lavi a mano, la graffi lo stesso se non fai il pre-wash prima. Perché non c'è un'azione meccanica nel pre-wash, tipo quando passi il panno, ok? Stacca tutto lo sporco poi lo sciacqui con la lancia e poi puoi usare il guanto. Quindi ora facciamo la diluizione. Metto uno o due tappi in un litro d'acqua. Anche uno basterebbe nel nostro caso perché la macchina, ripeto, è appena uscita dalla carrozzeria, Quindi non è contaminata da particelle ferrose, catrame, insetti. È già messa bene. Altissimo potere schiumogeno. Vediamo con un tappo e un litro d'acqua quanta schiuma fa ragazzi attenzione adesso la carrozzeria è fresca ok non è stata sotto il sole ultimamente è asciutta facciamo un lato alla volta perché nel momento in cui la schiuma comincia a scivolare verso il basso è il momento di risciacquarla quindi meglio un pezzo alla volta poi un'altra dritta sempre dal basso verso l'alto madonna che figata no vabbè ragazzi, sta cosa è etica quando la schiuma perde la sua densità, la vedi che cola, è il momento di risciacquare Questo shampoo ridona la lucentezza originale, ha un'azione antimacchia, il black and wrap shampoo. è buono per le vernici nere, ma anche per il No, oh, Ragazzi, due secchi, sempre, sempre due secchi. Questo è il wash, ci ho messo dentro 8 litri e metteremo quattro tappi di questo, quindi quattro tappi, 8 litri, facilissimo. Questo invece è il secchio per il risciacquo, vedi qui sotto c'è la griglietta, nuova, nuova, fresca, fresca, che si mette sul fondo così. Perché? Perché quando tu lavi col guanto, ogni tanto lo risciacqui qui nell'acqua pulita, giusto? Vedi? Vedi? Tutta la sporcizia del guanto viene risciacquata e va a finire sotto la griglia. Tu dici, ma io la lavo sempre a mano, come mai ho questi swirl, questi graffi? Eh, perché non fai il risciacquo del guanto? Ecco perché. Tap on number one. Tap on number two. Tap number three. Tappo numero 4 e io ci metto pure un mezzo tappo perché non si sa mai mi piace la schiuma. Metto l'acqua nel secchio di risciacquo. Eccoli qua. Belli puliti. Ripeto, quest'auto è pulita, ma se non lo fosse, arrivati in fondo, perché siete partiti dall'alto, andate a risciacquare, vedi? Metto il guanto nel secchio di acqua pulita e utilizzando la griglia sul fondo faccio staccare tutto lo sporco dal guanto che si va a depositare sul fondo del secchio. Strizzo. Mm. asciugare l'auto è importantissimo perché se non le asciughi bene poi si vede il calcare allora io di solito utilizzo l'aria compressa se non hai l'aria compressa puoi usare questo panno fantastico super dryer mm, senti che pronuncia che ho Che sarebbe questo nella bustona ti faccio vedere come funziona sto mettendo l'all purpose cleaner qui sopra sulle gomme dove appoggia la capote perché ho notato che erano sporche quindi prima di dare quel ravviva plastiche che va bene sia per quelle interne che per quelle esterne è bene che questa zona sia pulita asciugo con un panno pulito in microfibra agito il prodotto lo apro e lo applico sulle gomme l'effetto è immediato poi vediamo quando si asciuga comunque consiglio di ripetere questa operazione dopo un'ora, quindi lo fai due volte e attendi un'ora tra la prima passata e la seconda. Che bello, guarda! Poi dove, dove non c'è la plastica ti aiuti sempre con la microfibra e vai a rimuovere la crema che hai lasciato in giro procedo con questo prodotto magnifico water spot mineral remover pronto all'uso specifico per la rimozione di macchie di calcare il calcare lo odio l'ho spruzzato tutto qui sotto in ogni parte dove vedevo il calcare l'ho spruzzato e con l'aiuto del pennello vado a spazzolare via il calcare Calcare non ti temo ragazzi, per la prima volta un prodotto che funziona contro il calcare Sono contento Con il Water Spot Mineral Remover ho fatto anche il vano motore Ma solo nelle parti in plastica dove c'era un po' di calcare Beh ragazzi, questo prodotto è assolutamente incredibile Io per una vita ho tribolato con eh, il calcare Adesso ho risolto tutti i miei problemi Lo spruzzi, gli dai una spennellatina Ma leggera eh Guarda che risultato ci siamo ci siamo ci siamo prende forma questa bella Porsche servizio completo per lei infatti adesso mi occupo dei vetri con il glass cleaner e degrazer degrazer, degrazer, I don't know lo applico direttamente sui vetri questo funge anche da sgrassante poi prendo un altro panno asciutto e vado a rifinire Ovviamente questa operazione la facciamo fuori e dentro. È molto buono il prodotto perché sgrassa e non lascia loni. Funziona benissimo. Che poi io odio pulire i vetri, è una cosa che odio troppo. Però ti cambia proprio il look della macchina quando sono puliti. La cosa figa del prodotto è che ha questo sgrassante, quindi tutti gli oli che si depositano sui vetri che sono difficilissimi da togliere che creano gli aloni con questo vanno via in un attimo siamo arrivati nella parte più bella quella che preferisco cioè quella del exterior quick detailer il quick detailer è un prodotto che tipo c'è presente il, le bottiglie di vino eh, ce le devi sempre avere bianco rosso questa qua si applica sulla carrosseria un panno la cospargi con l'altro panno la rimuovi seta è presente la seta brilla rimuove le impronte gli escrementi d'uccelli ed in generale tutte le macchie isolate sulla carrozzeria o cristalli senza graffiare senza bisogno di risciacquo è praticamente una manna da cielo Spettacolo! Quando l'ho vista per la prima volta non era niente di che, adesso è bellissima! Comunque, qui sotto in descrizione ti lascio tutti i prodotti che ho utilizzato in questo video e il link per acquistare tutta la linea MANIAC e MAFRA. Inoltre, se sei un vero maniaco dell'auto, ti lascio anche il link con i corsi GRATUITI per imparare ad usare alla perfezione tutti i prodotti MANIAC LINE. Ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e chi di voi ancora non fosse iscritto cosa aspetta? Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!